Ci sono migliaia di satelliti in orbita attorno alla Terra La cosiddetta costellazione di SpaceX vuole dare a chi non ha una commissione La possibilità di farlo in ogni parte del mondo Però diversi esperti temono che questo possa avere un costo pesante per l'esplorazione spaziale Circa la metà popolazione del mondo non ha accesso a internet, perché la connessione richiede una vasta rete di costosi cavi sotterranei che però non riescono a raggiungere alcune zone del pianeta. una connessione internet satellitare potrebbe raggiungere anche quelle aree. L'internet satellitare è fornito da un veicolo spaziale delle dimensioni di un autobus, lanciato a 35.000 km nello spazio in orbita attorno alla Terra. Questa distanza consente al satellite di coprire molti dei luoghi che la rete dei cavi non è in grado di raggiungere. Ma la lontananza della Terra e il numero alto dei clienti significa una velocità di connessione limitata. Proprio qui entrano in gioco Elon Musk e SpaceX. Starlink è una rete che circonda il globo di satelliti che si collegano a internet e che ti portano in rete, non importa dove ti trovi. SpaceX ha lanciato in orbita centinaia di satelliti e ne vuole mandare altri 12.000 nei prossimi 5 anni, la metà dei quali entro la fine del 2024. Musk vuole aggiungerne altri 30.000, arrivando a un totale di 42.000. Tutti questi satelliti saranno molto vicini in orbita, tra i 300 e i 600 km sopra il nostro pianeta. Questa vicinanza riduce il ritardo di connessione che si riscontra con il satellite internet tradizionale. Ogni satellite si collegherà con l'altro tramite raggi laser creando una sorta di enorme rete attorno alla Terra. Per collegarsi da casa bisognerà avere una parabola delle dimensioni di una pizza: l'antenna si punterà al satellite più vicino, che manderà la rete Internet a casa vostra. I satelliti Starlink riflettono la luce del Sole e la mandano verso la Terra, e così sembrano delle stelle in movimento. Questi sono più visibili nel cielo notturno, prima dell'alba e subito dopo il tramonto. Però questa è l'ora esatta in cui gli astronomi fanno delle ricerche. Man mano che i satelliti aumentano, aumentano anche i problemi con gli studi degli astronomi. SpaceX si è resa conto che doveva fare qualcosa e lo ha fatto, creando il Dark Set. Un satellite che ha tutte le parti lucide rivestite con un materiale molto scuro, però c'è un altro problema da risolvere. C'è molta preoccupazione per i detriti spaziali, perché quando ci sono così tanti satelliti nelle orbite vicine alla Terra, c'è una probabilità che si scontrino tra di loro. Incidenti spaziali del genere creerebbero nubi di detriti che potrebbero orbitare attorno alla Terra anche per secoli. Per ora stiamo parlando solo di starghi, ma con il progetto Quiver di Amazon, OneWeb e altri soggetti che cercano di sfidare SpaceX programmando il lancio delle proprie reti globali di migliaia di satelliti, rischiamo di finire con 100.000 satelliti che orbiteranno attorno alla Terra, aumentando il rischio di un intasamento spaziale.